La nuova puntata di Parole al Vento. Sai qual è il mio sogno? Padroneggiare l'antica arte di realizzare sculture di carta, l'origami! Ma in questa crudele vita non ci è dato scegliere i nostri talenti. Non c'è cosa più triste nella vita che non riuscire ad andare avanti. Vedo nubi di amarezza e delusione incombere su questa drammatica storia. Beh, poteva andare molto peggio. Credimi quando ti dico che no, non poteva proprio. È sempre così. Più alte sono le aspettative, maggiore è la delusione. A volte anche con un sì si può spezzare un cuore. Um.